Allora siamo con Irene Ioffredo del progetto Policoro della CEI Buonasera, io sono Irene e vengo da Pozzuoli Il progetto Policoro nasce nel 1995 grazie al sogno di Don Mario Perti e nasce proprio per creare soluzioni nuove inedite nel problema della disoccupazione giovanile nel mezzogiorno con questa crisi però ci stiamo ritrovando a ricoprire tutta l'area anche nazionale, quindi dell'intera nazione d'Italia, quindi siamo, ci siamo veramente aperti a tutte le regioni d'Italia con questo progetto ed è un progetto che ha protagonisti i giovani e incontra altri giovani sulle realtà locali per cercare di creare delle reti, delle opportunità, delle reti di collaborazione all'interno dei nostri territori, sia a livello ecclesiale e pastorale, con la pastorale sociale del lavoro, con la Caritas, con la pastorale giovanile, ma sia anche con le organizzazioni azioni locali, imprenditoriali, di formazione, enti di orientamento che ci aiutano a sviluppare tutto questo. Il progetto Policoro quest'anno è presente all'Oppiano Lab. Cosa vi ha spinto a partecipare? Bene, il progetto Policoro è di economia di comunione, eh, soprattutto anche qui nel polo Lionello Bonfanti trovare proprio del, dei valori comuni, idealità comuni, della sintonia e perché non collaborare insieme, non collaborare insieme sia a livello nazionale, istituzionale, quindi fare degli accordi formali, ma poi de creare delle collaborazioni a livello locale ed è questo un po' anche l'obiettivo, la sintonia, il creare reti e poi è un'occasione per noi animatori giovani che veniamo ecco dalle varie realtà locali, è un, mh, viene riconosciuto anche come campo estivo formativo per noi, quindi non solo uh, il poter formarci, ma il poter anche Incontrare, incontrare buone pratiche di impresa, far, uh, fare impresa insieme a loro, cioè nel senso di conoscere con loro i loro percorsi e questo ci arricchisce per riportarlo poi e scoprire come nei nostri territori, con le nostre risorse, come continuare anche in questo.